visto una formazione iniziale di circa oh, 80 ore in modalità mista abbiamo partecipato oh, docenti provenienti da diverse istituzioni scolastiche italiane e da diverse regioni. Eh, nelle prime fasi abbiamo preso familiarità con il DigiComp 2.1 sul quale poi i, cui abbiamo tratto il primo episodio dal quale poi abbiamo tratto i primi episodi del, del gioco e il PIAC. Durante la formazione abbiamo partecipato anche a dei, a dei workshop mh, e dal confronto con, tra noi docenti è nata la storia del primo episodio del gioco. A tema sicurezza digitale e un, un manuale, un manuale per l'uso del Sirius game nelle nostre classi. Si tratta di un manuale molto snello, diretto, che mira a fornire a noi docenti alcuni suggerimenti utili a, a predisporre le lezioni durante le quali intendiamo utilizzare il nostro Sirius game. Al termine della fase di formazione e progettazione siamo passati poi alla somministrazione del, del gioco nelle nostre classi che a, a tuttora uh, continua ad avvenire. Il progetto è iniziato con la formazione a marzo del 2021 ed è proseguita anche durante i mesi estivi mediante Alcuni, virtual coffee, alcuni incontri in cui abbiamo avuto l'opportunità di confrontarci tra colleghi. A dicembre del 2021 l'episodio italiano era già stato ideato e il manuale ultimato. Abbiamo quindi presentato in un interessante virtual coffee natalizio lo stato dell'arte anche ad altri docenti, non solo um, i docenti che hanno partecipato alla fase di formazione. I virtual coffee sono continuati durante i mesi successivi e nel maggio 2022 abbiamo iniziato la, somm la somministrazione di alcuni degli episodi eh, in alcune case, classi, somministrazione che eh, è ancora in corso. E, uh, I punti di forza e debolezza sono frutti di una riflessione uh, comune con uh, docenti uh, che hanno uh, partecipato al, um, al progetto durante la fase di ideazione del gioco, al coloro che hanno somministrato il gioco nelle nostre classi e um, gli studenti stessi. Sicuramente uno dei punti di forza che abbiamo trovato è la natura stessa di gioco. Un gioco che con un linguaggio semplice si avvicina al mondo dei giovani e tratta delle problematiche che ci troviamo ad affrontare quotidianamente. Il gioco stimola la fantasia dello studente, stimola la voglia del prendere e ne facilita dunque l'apprendimento. Uh, si può parlare di uno strumento valido per affrontare dei degli argomenti, delle tematiche di per sé difficili e anche delicate però facendolo in un contesto ludico, informale, eh, provando quindi a contrastare quell'atteggiamento passivo eh, degli studenti coinvolgendoli magari in maniera efficace attraverso delle dinamiche sia competitive che collaborative. Eh, il Sirius inoltre dalla nostra esperienza Possiamo dedurre che ha facilitato la creazione di automatismi. Infatti la possibilità di ripetere gli episodi del gioco più volte ha permesso di correggere quei comportamenti ritenuti non corretti e magari chissà eh, in futuro a distanza di tempo il gioco potrà l'episodio di un gioco o l'intero gioco potrà essere ripetuto al fine di vedere se effettivamente abbiamo avuto eh, dei progressi. Ecco quindi un, un, altra, eh, un altro punto di forza del, dell'utilizzo del, del serious game potrebbe essere questo. Eh, il gioco è stato creato in modo da sviluppare competenze digitali in un'ottica di lifelong learning. Anche altri punti di forza che abbiamo individuato sono la natura delle sfide e la possibilità appunto di ripetere questi episodi perché eh, gli, gli studenti i, con il loro atteggiamento, la loro partecipazione al, agli episodi, il loro giocare, riescono a um, creare delle strategie che vanno oltre uh, le semplici tecniche risolutive, quindi se, sicuramente nella parte del problem solving le competenze legate al problem solving sono sviluppate. Altri punti di, punti di forza del gioco uh, sono la presenza alla fine di ogni episodio di un report del livello di competenza uh, e, di e i dialoghi con i tre personaggi. Uh, I dialoghi con i tre personaggi consentono allo studente di imparare durante il gioco stesso. I report invece favoriscono la valutazione e l'autovalutazione dello studente, mettendo quindi a confronto la propria preparazione con quella dei compagni scoprendo quindi i propri punti di forza e i propri punti di debolezza. Insomma, questo Sirius Game nella nostra pratica didattica ha confermato che giocare non significa solo divertirsi, eh, ma anche scoprire, sperimentare, conoscere, interagire. Possiamo dire che ha confermato che si impara per gioco, non si impara per gioco, ma col gioco. Inoltre, la riflessione con gli studenti ha permesso di rivelare anche alcuni punti di debolezza um, che possono essere visti però come un punto di partenza per l'applicabilità futura del gioco nella nostra didattica. Um, sono punti di debolezza che non riguardano solo il gioco stesso, ma sicuramente anche il periodo in cui abbiamo applicato questo gioco. Uh, il gioco può essere migliorato uh, con magari la proposizione di sfide sempre più accantivanti, dinamiche, veloci, uh, però quello che um, Abbiamo notato durante la nostra somministrazione che ci sono dei periodi dell'anno scolastico dove forse sarebbe più opportuno uh, non sviluppare, uh, non trattare questi giochi, cioè a fine quadrimestre. Purtroppo per, uh, tempis, per motivi organizzativi siamo riusciti solo a fine maggio, quindi fine del precedente anno scolastico, inizio del nuovo anno scolastico. Inizialmente sia studenti che colleghi hanno risposto molto positivamente con curiosità e um, con notevoli aspettative. Come dicevo un pochino queste aspettative sono calate verso la, mh, la fine dell'anno scolastico dove appunto ci siamo trovati con vari impegni, uh, ultime verifiche quindi um, il, proprio la tempistica ha ridotto un pochino queste aspettative. Um, il gioco... Diciamo è stato somministrato a studenti di età diversa dal primo al quarto anno e quindi hanno risposto in modo differente. Gli studenti più piccoli sicuramente lo hanno fatto in maniera più positiva rispetto a quanto non è avvenuto nel triennio. I primi si sono mostrati molto desiderosi di scoprire il loro punteggio, il loro livello di competenza, di andare avanti quindi anche velocemente nello svolgimento degli, dei vari episodi proposti. Gli alunni più grandi invece, anche perché hanno uno spirito critico più marcato, eh, andavano alla ricerca di quante più problematiche possibili, magari anche eh, di, di natura tecnica. Eh, come dicevo, abbiamo trovato alcune... Mh, Alcuni spunti per il miglioramento futuro come può essere l'adozione di uh, problemi più veloci da risolvere con una lettura più rapida nel, um, del testo. Anche con i colleghi c'è stato un, uh, un confronto e uno scambio di opinioni. Uh, che ha consentito appunto di individuare quei punti di forza e debolezza di che citavo in precedenza e anche dei suggerimenti per l'uso futuro del gioco. C'è da mettere in risalto l'adattabilità la dello strumento a diverse forme di, di metodologie didattiche. Ad esempio è capitato in alcune classi di, di predisporre delle lezioni FIPED Classroom in un'altra ancora una lezione di adogata, dei giochi di ruolo, oppure un, uh, dei lavori di gruppo, un cooperative learning. E poi diciamo che abbiamo in, nella suddivisione del gioco, uh, in episodi e la presenza del report, uh, ci, ci possono essere, possono essere dei vari strumenti per poter sviluppare le di una progettazione didattica individualizzata focalizzando la nostra attenzione su quei livelli di competenza più carenti. Un'altra potenzialità è uh, quella di poter sviluppare delle esperienze di apprendimento in chiave sia inter che transdisciplinare. Uh, all'interno dei percorsi di educazione civica. Infatti ciò che abbiamo notato è che il gioco risulta essere coerente sia con le linee guida ministeriali che con le indicazioni europee in termini di competenze digitali.